Sei un parrucchiere, vuoi apprendere l'arte di estendere i capelli? Entra nel gruppo Callori Group Academy per cambiare la tua vita. Yes! Allora, buongiorno ragazzi, questo dovrebbe essere uno spot pubblicitario. Il mio maestro mi ha detto di fare tante pause, ma quello che vorrei raccontarvi, se sei un parrucchiere giovane o non giovane, entra nel nuovo gruppo Callori Academy per imparare l'arte di allungare i capelli. Ci sono veramente tantissime cose, ma la cosa più bella è che tutto è gratuito. Non pagate una lira, perché perché Estensore Group cerca nuovi tutor per insegnare la tecnica allungamento capelli di Estensore Group, capelli da indossare, una gioia per le donne. Ciao, ci vediamo alla prossima.